Comparso, la, la, questo, tutto, tutto, quello, io non so l'inglese tanto, tanto, tanto bene, per questo, non mi chiedete cosa significa, però è molto bello, che ci sta scritto Colomatic, perché credo sia una cosa con i colori, poi multicolore, è super bello, è proprio, quindi ragazzi, allora uh, iscriviti al mio canale mi raccomando cercherò un modo di uh, un attimo, ok e ok, questo riguarda minecraft quindi andiamo su minecraft il giocatore singolo entriamo nella monocraft e, eh, oggi ci faremo la nostra armatura in nelle abbiamo Che abbiamo preso dalla creativa lo so che è un po' illegale sta cosa però eh, ci fa Moda. ecco eccolo qua allora, quindi entriamo su minecraft guarda, state guardando si sì, ok allora un secondo che disattivo e abbasso oh. Ti abbasso qua cos'è no, entro dentro e mm, allora abbiamo fatto tutto qua abbiamo allora, voglio prendere gli artesi in ferro il ferro eh, così, tanto se voglio, se me lo voglio fare nelle righe. Però, me, però me, prima, per, per spiegarne di meno, faccio così. Non mi serve neanche questo. Eh, quindi, dovremmo andare solo qua La cosa si dovremmo andare in sopra. Un attimo, devo fare una cosa. Eh, quindi, scusate un secondo, devo fare una cosa. ok eh... scusate un attimo che okay, ho fatto questa cosa che dovevo fare e andiamo su minecraft mi state vedendo giusto vediamo un po si sì, mi state vedendo perché si vede così male questa cosa perché si vede così male perché si vede così male ecco l'ho perso perché si vede così male scusate un attimo ci sta un problemino uh, che adesso mi sentite oh, entrata ok ok ehm poi uh, posso cattura il gioco no ora la finestra fi finestra 4 eh, raga scusate queste cose capita non può sempre ok mettiamo così perché se mi vedete male ok ehm, ok andiamo su minecraft ecco qua allora sta qua il nostro coso quindi però andiamo in sopravvivenza cc slash mode creative no sul e ci craftiamo che okay, siamo in sopravvivenza ehm, ecco qua. le vedete ci prendiamo poi gli di delle di E mi sembra che si faccia così visto che un po' di tempo che non lo faccio. Ehm... No. Perché non così? Così, così. Eh no, perché non si può fare così? Così e no, perché non si può fare? Ah, no, perché ci vuole il diamante e eh no, e eh non ci vuole il diamante. Bisogna farlo prima. Il piccone in diamante e poi giusto perché migliora un oggetto. Se io faccio così, e non lo posso neanche fare, vabbè. Quindi ci tocca fare direttamente tutto in: uh, ci tocca fare tutto in, uh, in diamante o in everite. faccio Che ci chiedete? Ci servono pure le stick, giusto? fermo legno, ecco qua. Mi devo abituare un po' di legno, me lo trasformo, mi faccio le stick ok, 4 stick no 8 e 28 4 12, 16 tutte possono andare bene ah, oh, mi raccio piccolo, no, non lo metto piccolo il stick ce l'ho qua devo fare eh, facciamo così eh, dove sta? attrezzi Che non lo fa fare? Perché non si può craftare? scusate non si può fare no è vero che si giusto Vabbè, scusate ma io con l'anel non sono ancora all'avanguardia quindi bisogna fare il pet oddio Vabbè, scusate un secondo che mi stanno chiamando al telefono un secondino raga scusate ma mi hanno chiamato mia madre perché dovevo accendere l'acqua eh, per il fornello visto che qua è ancora eh, quindi mi sono craftato un pochino troppi corazzi ma quanti diamanti ah, tutti i diamanti no vabbè non ho parole non ho parole mettiamo dentro l'armatura me ne tengo solo una no, un pochino troppo vabbè, questo si chiama spreco di diamanti andare in creativa, visto che non voglio andare in miniera creativa move creativa e me le prendo qua tutte, non in enderite, me le prendo direttamente in diamante così faccio prima e poi dopo me le encianto non esce in diamante no, questa e questo. Ora allora la vabbè, ma la tengo quella in legno Dame mod, dame mod, survival. ho messo dimenticato la slash. Mode, adesso ce la incantiamo. E vai, qua, e questo, e vai, qua, e questo, qua, e vai. Questo qua e questo qua e questo ce ne rimangono 57. Bene, questo lo metto qua. No, questo no. Questo ce lo metto qua. Questo ce lo metto qua. I lingotti di Netherite ce li metto qua sopra. Bene, poi quest'altra armatura ce la metto qua. Insieme a tutte le altre cose. E la barra in ferro, mi devo mettere l'armatura e quindi faccio tasto destro, no, tasto, no. tasto destro, tasto destro, tasto destro e tasto destro. Mi sistemo un attimo l'inventario: anzi, eh, quale corpo è di più? 8, 10, faccio questa poi questa e la spada. La, tengo, la metto qua dentro visto che non mi serve mi manca la pala un po' di cibo cibo 64 no faccio eh, la metà 32 e poi qualche mila d'oro uh. 32 no no 32 facciamo tipo 2000 d'oro 6 5 4 3 me le doro, me le tengo qua e mi si sta spegnendo il computer quanto sa 18% va bene mi le un attimo la cosa 18% me ne frego mi dai solo un secondo scusate mi carico batterie guarda oggi è una esce così, mi dispiace almeno spero che si vede veramente fregati si sente? Sì, si, si sente che bello, almeno si sente perché Fatemi un attimo sento che ci siamo. ok, tutto bene tutto bene e quindi andiamo sopra vediamo un po' quanto siamo che belle no perché siamo una femmina no dai non mi dire che c'era un'altra un volta il bug con le skin dai per favore vediamo chiuso oh. no, sta piovendo bene e meglio quindi andiamo sopra. Non ho fatto la scala per sopra. c'è letto. Dove sta la scala? Qua c'è acqua, ah, Qua c'è la scala con andiamo in diamante. Dove sta la scala per sopra? Non mi ricordo più. Qua. Allora raga devo finire il video perché stanno le miei. Quindi ci vediamo.